mi trovo un po' a disagio dover parlare come ultimo oratore eh, dopo soprattutto eh, mi perdonino i miei colleghi che mi hanno preceduto gli interventi eh, degli studenti che ho trovato veramente, eh, ah, più, più vicino, eh, veramente molto, molto piacevoli da ascoltare oltre che conditi di, di buona scienza ma anche molto, molto piacevole ascoltare questi ehm, molto azzeccati che ho trovato, il video, i gatti che corrono, le gag e così via. Quindi penso che abbiate un colto non solo. La... Eh. E, eh, vorrei anche sottolineare l'entusiasmo con cui eh, questi interventi sono stati preparati dal.. Dalla per gli studenti, io credo nello spirito proprio, anche se io non ho conosciuto il professor Marveggio, lo spirito che è stato trasmesso a molti di voi dal professor Marveggio che ho riscontrato anche in persone che poi lo hanno avuto come docente e non hanno poi fatto fisica nella vita, però gli è rimasta una certa passione e questa è una cosa abbastanza perché solitamente quando chiedi a una persona, una persona ti presenti e ah sì, io faccio il fisico, ah il fisico, no, io il fisico non ho mai capito nulla invece mi sembra di capire che qua il professor Mardeggio mi sapesse trasmettere anche i concetti importanti della fisica io eh, qua, nel, in questo intervento, vi parlerò di fenomeni collettivi che avvengono nella fisica della materia, della materia condensata in particolare faremo un breve accenno al fenomeno della superconduttività. Eh, eh, qui ho aggiunto un sottotitolo che è la scoperta delle proprietà quantistiche della materia, perché in realtà adesso noi cercheremo di rendere la cosa più semplice possibile eh, eh, e più immediata possibile da recepire, però studiare le proprietà mh, della uh, fisica della materia condensata. Significa effettivamente avere a che fare con, soprattutto, in eh, gran parte, con le proprietà quantistiche della materia. E vedremo qualche brevissimo richiamo di questo durante l'intervento. Allora, eh, cominciamo molto in generale a richiamare quelli che sono eh, alcuni concetti importanti del, dei fenomeni collettivi che possono essere riassunti in questa, in questa frase in cui ho unito due massime la famosa massima latina meglio salutare con quest'altra massima more is different che, viene, che è stata suggerita negli anni 70 da un illustre fisico contemporaneo Philip Anderson che è stato uno dei primi a intuire l'importanza di avere tante particelle messe insieme che interagiscono fra di loro ha diciamo, anche dato un, un impulso dal punto di vista della filosofia e della scienza eh, contro quello che era la deriva riduzionistica eh, che, che, che stava prendendo piede in quel tempo in cui si pensava, diciamo se volete questa deriva qualche studente l'ha chiamato in uno dei primi interventi che potrebbe partire da, da, proprio dall'atomo di Democritus, no? Fino agli d'oggi eh, che vuole che l'essenza delle cose sia nel, in, nell'infinitivamente piccolo, nel, nella particella. Uh, okay. Va bene? Corpi su provocatore. Tieni vicino, vicino, sennò in fondo non si sente Ah, se in fondo non mi sentite, scusate. ehm che l'essenza si trovi nell'unità fondamentale, nell'infinitamente piccolo. L'unità fondamentale è importantissima, è importantissimo eh, conoscere come è fatta e nell'intervento che abbiamo sentito inizialmente all'inizio di questa mattinata ci è stato sottolineato in maniera molto, molto bella e molto efficace, però io vorrei sottolineare che invece è anche importante, molto importante, quando più particelle si mettono insieme e creano dei nuovi fenomeni che non era possibile prevedere a priori considerando la proprietà della singola particella presa, presa appunto singolarmente. Adesso mh, qualche richiamo, per esempio qua vi ho messo una, una folla di gente che si trova allo stadio eh, è fatta di tanti singoli individui, ecco, una, eh, se è un fenomeno collettivo molto coreografico interessante è per esempio la ola che si genera negli stadi, no? eh, che è un'onda metacronale dove individui mobili, eh, si, eh, singoli individui mobili, si, si muovono in maniera coordinata, no? e qui, scusate, questa è l'animazione che, rispetto all'animazione che avete fatto voi studente, è sicuramente eh, di livello grandemente inferiore, però ecco più o meno questo richiamo di questo fenomeno collettivo che si instaura negli stati. Un altro fenomeno collettivo molto affascinante avviene in natura, per esempio, quando gli uccelli compiono le migrazioni, un grande insieme di uccelli che si spostano da una zona all'altra della Terra, no? eh, probabilmente è capitato a ciascuno di noi di osservare questo spettacolo eccezionale della natura formano delle, delle immagini eh, nel, nel cielo, eh, non so quanto consapevolmente, so ma probabilmente no, lo regnano del tutto, per esempio qua è come se eh, formassero un, in testa, un insieme storico di uccelli disposto come se formasse la sagoma di, di un singolo volatile. E, un altro esempio per tornare ancora a uno degli interventi. Eh, due, anzi, gli interventi che mi hanno preceduto è il caso del funzionamento del cervello umano no? che è dato dalla connessione di tante singole unità che sono i un neuroni e che possono fra di loro creare questa fantastica attività uh, cerebrale fantastica nel senso eccezionale attività cerebrale um, uh, che deriva proprio dalla complessità che nasce dal mettere insieme così tanti, così tanti elementi da così tante singole unità. Ecco, adesso ci spostiamo nel campo della materia condensata, no? che è la materia in cui singoli elementi sono così vicini tra di loro che cominciano a interagire tra loro. Ecco, nella materia condensata, nella materia, avvengono fenomeni collettivi che sono prodotti dall'interazione complessa di questi molti corpi che nel, nel caso specifico sono le cariche elettriche, oppure gli spin, no? che potete immaginare come questi aghetti microscopici, microscopici magnetici, oppure mh, possono essere ancora vibrazioni atomiche, gradi di libertà orbitali e così via. Eh, un esempio di questo, anche se magari non ci avete mai pensato, però mh, tutti abbiamo familiarità con le carnite, fin da bambini giochiamo no? con, con questi magnetini, e molti di noi ne avranno una collezione appesa sul frigo, sul sportello del frigo di casa. E, la, la, il magnetismo generato dalle calamite è proprio un prodotto del, di un fenomeno collettivo dell'interazione degli spin eh, atomici eh, contenuti all'interno del materiale, per esempio, del, del ferro. Mm. Eh, non mi addentrerò tantissimo su, su questo, vi voglio semplicemente indicare quelli che sono alcuni dei fenomeni collettivi, o meglio delle fasi, eh, che si verificano nella materia connessata. Tra quelli più famosi sicuramente c'è la fase solida e liquida, con cui abbiamo grande familiarità, non c'è bisogno di entrare in troppo in dettaglio. Uh, Almeno a livello introduttivo, poi ci sono però anche fasi più esotiche come quella ferromagnetica, che è quella che avviene appunto nelle calamite mm. e poi eh, quella superconduttiva, quella superfluida, il condensato di Bosenstein, paroloni che adesso probabilmente non vi dicono nulla e non abbiamo il tempo di approfondire ciascuna di queste fasi, però adesso vi dirò un paio di cose su uh, uno di questi fenomeni molto affascinanti, molto veri che avvengo in natura, che è quello della superconduttività. Eh, in generale, nell'ambito della ricerca, il nostro compito è quello di rilevare il comportamento di queste fasi e individuare le leggi che le governano. Eh, quindi questa è la, la nostra missione sostanzialmente. E, e poi magari se avanza il tempo vi dirò anche due parole su come operativamente lavoriamo nelle un università e nei un centri di ricerca per raggiungere provare a contribuire all'aggiornamento di, di questo scopo. Eh, due parole sulla superconduttività. Che cos'è questo fenomeno della superconduttività? Eh, forse qualcuno di voi magari negli ultimi anni ha già sentito parlare del fenomeno della superconduttività, aiutatemi a capire quanti di voi hanno, conoscono, conoscono questo fenomeno. Uh, un, uh, eh, qualcuno c'è qualcuno c'è va bene allora io adesso cercherò di rivolgermi a coloro che invece non ne hanno mai sentito parlare prima di tutto in modo da uh, darvi uh, un'idea di che cosa si tratta quindi la scoperta della superconduttività intanto è stata fatta nel mercurio nel 1911 quindi eh, è passato un secolo da questo uh, scienziato um, olandese, Thomas, che poi venne insignito, del premio Nobel, appena due anni dopo, uh, data l'importanza di questa scoperta. In cosa consiste la, uh, la, la, lo stato superconduttivo? Qual è una delle sue caratteristiche, non l'unica, che vedremo, eh, eh, delle sue caratteristiche principali? È il fatto che a una, al di sotto di una certa temperatura quindi voi raffreddate il materiale, raffreddate una data, di sotto di una certa temperatura la sua resistenza elettrica diventa nulla, cioè va veramente a zero. Allora, cos'è la resistenza elettrica? Credo che più o meno tutti abbiamo familiarità con uh, i forni di casa che uh, funzionano col fatto che se voi accendete il forno state facendo passare una corrente elettrica eh, all'interno di un materiale, questo materiale, per il passaggio della, della, della, della corrente che crea degli urti, eh? Qui la corrente è fatta di elettroni, crea degli urti con, il, con gli ioni del materiale eh? e questo eh, potete, potete considerarlo, vederlo un po' come un processo dissipativo che vi genera calore per attrito, ma in maniera molto figurativa però grossomodo vi dà un'idea di quello che, che succede e nella resistenza di un forno, nella resistenza di una stufa o anche nella nelle lampadine, eh, quelle che ormai quasi non si, praticamente non ci sono neanche più in commercio, che sono quelle a uh, incandescenza, è filamento di Tungsten, vi passa una corrente elettrica per effetto giallo, appunto per effetto dissipativo attraverso una resistenza, si scaldano fino a diventare incandescenti e permetterci di avere la luce. Bene, il materiale superdottore è un materiale che al di sotto della sua temperatura cosiddetta critica, perde la resistenza elettrica, quindi sicuramente non farete mai una lampadina o un forno con un materiale superconduttore. Però, per esempio, lo potete utilizzare, un bel cavo superconduttore, per portare l'elettricità dal, eh, dalle centrali dove viene generata fino alle nostre, alle nostre case, perché in questo modo non potete avere dissipazione nulla, nessuna dissipazione di energia attraverso la linea che vi porta l'elettricità dalla centrale fino a casa. Ma un'altra caratteristica, forse meno nota, questa è la più famosa, eh, eh, quindi eh, forse meno nota dei superconduttori, è che hanno questa tendenza molto interessante. Tendono a respingere, a espellere le linee di, camp di un campo magnetico che viene applicato ad essi. Quindi, quando il materiale superconduttore si trova al di sopra della sua temperatura critica, chiamiamola la sua temperatura di funzionamento, eh, le linee di campo magnetico penetrano il materiale indisturbate. Quando invece il materiale transisce alla fase, allo stato superconduttivo, al di sotto della sua temperatura critica di funzionamento, le linee di campo magnetico vengono espulse dal materiale. Allora, ah, è interessante, cioè, cosa ce le facciamo qua? Beh, intanto per esempio ci facciamo la levitazione, ci facciamo levitare una calamita su un superconduttore, quindi un sistema che è uno stato superconduttivo, come in questa immagine, quindi qua vi è un magnete, una calavitina, mh? Che viene eh, adagiata sul materiale superconduttore, però, per effetto dell'espulsione del campo magnetico, questo effetto Meissner, così si chiama, quello che vi ho descritto prima, la calamitina viene respinta e quindi tende a rimanere sospesa, distaccata dal materiale superconduttore. E guardate questo fenomeno: è molto robusto, come vi, vi mostra questa, questa immagine in cui l'ottatore di sumo. Ovviamente ha un peso abbastanza considerevole. Si adagia leggermente su una piastra magnetica che a sua volta è posta sopra un materiale che sta sotto questo del suolo, un materiale superconduttore. Questa piastra, per l'effetto Meissner, della appunto, repulsione del campo tende a rimanere sospesa e tra la piastra e il materiale superconduttore eh, si, si crea una separazione di qualche, di qualche centimetro. Eh, interessante no? questo, questo, uh, questo fenomeno uh, che può essere sfruttato anche per applicazioni più interessanti, come se, per esempio la realizzazione di treni superconduttori a levitazione magnetica dove in pratica un treno, qui c'è il disegno di uno di questi prototipi realmente realizzati in una linea di test in Giappone che però verrà aperta al pubblico e utilizzata eh, a partire dal, dal prossimo anno quindi non stiamo parlando di fantascienza, ma sono cose reali ecco, vi dicevo, questo principio della, della rivoluzione del campo eh, viene sfruttato con questi treni dove il treno, al posto delle ruote, ha dei materiali superconduttori nel, nel, nel, nel fondo, nella parte bassa. Questi vengono raffreddati al di sotto della temperatura di funzionamento e il binario invece è un binario magnetico. Quindi il treno rimane sospeso sopra il binario e in questo modo voi eliminate praticamente eh, eliminate l'attrito volvente del, del, del, del, dovuto alle ruote che scorrono su un binario tradizionale, quindi è come se il treno volasse sul binario, su un tappeto magnetico eh, che ehm, gli garantisce di ottenere velocità molto elevate dell'ordine dei 580 km h per farvi capire un po' meglio è come se per andare da Milano a Roma impiegaste uno ha soltanto, tenendo conto che i treni attualmente sono più veloci, mh, questi, la freccia rossa no? che viene utilizzata oggigiorno in Italo impiegano mh, circa tre ore e mezzo, quindi si ridurrebbero i tempi di percorrenza di circa un terzo, grosso modo. Eh? Eh, in realtà le applicazioni in maniera superconduttore sono parecchie. Qua ve ne ha dato un elenco, come che state a leggerlo adesso tutto, magari vi sottolineo un paio di queste applicazioni. Soprattutto vengono utilizzati per realizzare dei magneti molto potenti eh, che ci servono per esempio eh, per fare la, le diagnosi tramite la tecnica della risonanza magnetica per immagini, di cui ormai tutti gli ospedali sono dotati, Quindi all'interno di questo sistema magari qualcuno di voi eh, ha anche avuto a che fare, spero. Esito positivo e con questo genere di eh, apparecchiature all'interno di questo sistema vi è un magnete fatto di materiali superconduttori. Eh, ma, per esempio, eh, prima c'era il nostro giovane molto informato che diceva che nel 2008 LHC si era inceppato: si era inceppato perché uno dei magneti superconduttori che servivano per accelerare e gestire il fascio eh, di, di protoni. Eh, si, era, si era rotto in realtà era stato progettato male quindi si era scaldato di sopra della sua temperatura di funzionamento creando una serie di disastri a catena che poi nel giro di qualche mese hanno resistemato e poi sono ripartiti alla fine del 2008 e all'inizio del 2009 eh, portandoci poi alla conferma della, della presenza del fosfato di X come ci è stato illustrato prima eh, oppure, ecco questa è un'altra cosa interessante, si realizzano questi dispositivi cosiddetti SPID, sono dei dispositivi a interferenza quantistica di correnti superconduttive che hanno la proprietà di rilevare dei campi magnetici molto molto deboli, molto deboli circa, potete immaginare circa eh, 100 milioni di volte il campo magnetico terrestre, quindi veramente molto, molto piccoli, come i campi magnetici che sono prodotti, per ricollegarci ancora al, a, alle relazioni fatte prima, che sono prodotti mh, dalla, dalla nostra attività cerebrale, che avete eh, sentito prima, eh, costituita da correnti che migrano da una parte all'altra del cervello. Questa mh, migrazione di correnti genera dei piccolissimi campi magnetici, così piccoli che difficilmente due persone si attraggono fra di loro, sono attratte fra di loro per altre ragioni magari, però non in virtù dei campi magnetici che vengono prodotti, che vengono prodotti durante l'attività cerebrale, anche se questa è molto intensa, e, e quindi questi dispositivi vengono utilizzati proprio come questa figura per studiare l'attività cerebrale. Adesso vi voglio dire due parole su quelli che sono i materiali superconduttori, perché voi adesso dite, sì ho capito, vabbè, ma questi uh, materiali superconduttori cosa saranno mai, come saranno fatti? In realtà già uh, molti elementi della tavola periodica con cui tutti abbiamo già una certa familiarità, manifestano questa proprietà superconduttiva. Cioè, al di sotto di una certa temperatura, eh, questi elementi indicati in blu, già a pressione atmosferica, diventano superconduttori. In realtà la temperatura a cui diventa una è veramente molto bassa. L'elemento che ha la temperatura critica o di funzionamento più alta è il niobio, che ha meno di 10 Kelvin, che vuol dire circa meno 264 eh, gradi centigradi. Quindi capite che non sono temperature che riusciamo a raggiungere in maniera semplice con cui non abbiamo a che fare nella vita ordinaria. Eh, però ormai siamo diventati abbastanza bravi a prendere un po' di elementi, mescolarli fra loro e sintetizzare dei nuovi materiali che possono avere delle temperature di funzionamento ancora più, più alte e il record è dato da questo sistema, che è un sistema che è a base di mercurio, rame e ossigeno, che ha una temperatura di funzionamento di 135 Kelvin che come vi insegnate è comunque ancora molto più bassa della temperatura ambiente che corrisponde a circa 300 K, cioè siamo a circa meno 140 gradi, 140 gradi sotto zero. Mm? Sono temperature non impossibili da raggiungere, che si possono raggiungere con dei liquidi criogenici realizzati ad hoc, che però sono un po' costosi. Questa è la ragione per cui ancora le nostre ferrovie non hanno investito sui treni a levitazione magnetica, per esempio. E... Ci sono tantissimi altri materiali, eh? adesso io non mi voglio dilungare, ma voglio passare, ecco per finire con due parole sulla, sulla, sulla, sulla superconduttività, a darvi un'idea di quello che è il meccanismo microscopico che sta alla base di questo fenomeno, che è la cosa più difficile da capire. È più difficile da capire così tanto difficile da capire tanto che per la maggior parte dei materiali superconduttori finora scoperti e funzionanti la teoria non è stata ancora elaborata una valida teoria ne è stata elaborata una negli anni 50 del secolo scorso che eh, spiega il fenomeno superconduttivo diciamo nei cosiddetti materiali convenzionali quelli che hanno una temperatura di funzionamento più bassa e qui vi voglio riportare a questa riflessione. La superconduttività è stata scoperta nel 1911. La prima teoria microscopica valida della superconduttività è stata elaborata 40 anni dopo. Ma perché c'è voluto così tanto tempo? Perché la teoria della superconduttività è una teoria squisitamente quantistica. E nel 1911 la meccanica quantistica stava dando i sufficienti suoi primi geni. Era, era lì che eh, cominciava a essere eh, diciamo, seminata, sostanzialmente, perché eh, ancora c'era molta strada da, da fare per sviluppare la teoria eh, della meccanica quantistica. Vi voglio raccontare questo aneddoto per farvi cogliere meglio come nel 1911, quando è stata scoperta la superconduttività la teoria quantistica fosse ancora così mh, poco matura e, e ancora così tanto eh, anche rifiutata dal mondo accademico, eh, quello dei professori più, più tradizionalisti, no? Che pensavano di aver mai scoperto tutto e quindi queste cose nuove non, non le consideravano tanto bene. E la riguarda niente poco di meno che eh, Albert Einstein. Einstein? che voi conoscete per la teoria della relatività e molti di voi sanno anche che è stato uno dei principali o sono il principale iniziatore della teoria della meccanica quantistica che ha creato il fondamenta della meccanica quantistica e lui venne chiamato a un certo punto alla fine degli anni 10 del secolo scorso dall'università di... Eh, um, Uh, eh, quindi lui, lui, lui venne chiamato in qualche Max Planck Institute, credo, all'Università di Zurigo, ma lui lavorava all'Università di Berna. Il suo professore di riferimento era Werner, che venne, eh, a cui venne chiesto di scrivere una lettera di referenza di Einstein e lo presentò dicendo queste parole, dicendo. È veramente una, uno, stu, uno studente molto, molto brillante, è stato veramente uno studente molto brillante, ha eh, delle idee molto interessanti, Beh, gli dobbiamo perdonare un po' queste fantasie sulla meccanica quantistica. Fantasie che poi in realtà sono state le idee che hanno rivoluzionato il nostro modo di pensare, la fisica, ma anche il nostro modo di vivere, visto che il, la maggior parte dei dispositivi elettronici che noi oggi utilizziamo sono stati realizzati proprio sfruttando le leggi della meccanica quantistica. Eh, a questo punto io vorrei chiedere eh, se ho ancora giusto questo. Okay. Eh, il meccanismo, mh, giusto per finire con, con una piccola animazione, eh, il meccanismo microscopico che c'è uno stato superconduttivo è, è mh, spiegato per alcuni materiali dalla teoria BCS scoperta e elaborata da Barbe, Cooper eh, e Schiffer eh, appunto negli anni 50 come vi dicevo, in cui mh, sostanzialmente mh, stringi stringi il concetto principale è che gli elettroni viaggiano eh, formando delle coppie di elettroni, quindi viaggiano da due a due, domando l'agitazione eh, caotica degli ioni e quindi in questo modo vincono per esempio la resistenza elettrica eh, che gli si presenta. Quindi dovete immaginare il primo elettrone che arriva, urta gli ioni del reticolo cristallino, li mette in vibrazione, quindi rilascia energia eh, eh, sotto forma di energia elastica che viene poi, invece che dissipata sotto forma di calore, viene poi assorbita da un altro elettrone che ha particolari caratteristiche per cui riesce in qualche maniera a. Um, assorbire questa, questa energia. In questo modo, i due elettroni, adesso il video si ripete ciclicamente, in questo modo i due elettroni è come se formassero uno stato eh, accoppiato che li, tiene, che li tiene legati. Quindi gli elettroni che in teoria devono respingersi per la forza repulsiva, visto che sono tutte e due cariche negative, tendono attraverso questo meccanismo mediato dalle vibrazioni del reticolo a mh, interagire fra loro in maniera attrattiva e soprattutto in maniera da non dissipare l'energia rilasciata negli urti corretticoli, quindi in questo modo si spiega perché i materiali, questi materiali hanno una resistenza nulla. Una resistenza Io temo di dovermi fermare qua. E, e... Quindi eh, se ci sono poi delle domande specifiche non preoccupatevi di tutta questa roba qui. Eh, andiamo a vedere le conclusioni, quindi vi ringrazio per la Andiamo a se eh, ragazzi hanno delle, delle domande per Samuele. Abbiamo una domanda a Piscera che mi porto il microfono. Grazie. Io volevo solo chiedere come mai nella la tavola degli elementi di carbonio che sì, è diventato in giallo. Se non molto particolare. Credo che sia una domanda difficilissima qui non mi sono preparato, aspettate un attimo. Eh, sì. sì, effettivamente scopro che è evidenziato in giallo. È interessante. Ma come ci ha insegnato il collega vicidini non è tutto oro, quello che è anche in questo caso. Okay, io, io avevo letto di un fenomeno, del fenomeno di superconduttività, mi ha interessato, ma è studiato anche questo quanto la superconduttività è piuttosto... Sì, no, è, molto, è molto studiato e anche molto interessante, infatti non è deciso se raccontare quello o raccontare la superconduttività perché ci sono molti aspetti che hanno cuore sicuramente si possono spiegare diciamo, formalmente per alcuni aspetti, si possono spiegare nella, nella, stessa, nella stessa maniera. Come eh, diciamo, l'analogia spiccia è questa come materiale mh, superconduttore, materiale in cui la corrente elettrica mh, lo attraversa senza mh, diciamo, sentire attrito, resistenza elettrica con, con il reticolo cristallino che contiene la corrente, e così nel fenomeno della superfluidità un fluido uh, fluisce in un tubo senza uh, viscosità, la viscosità sostanzialmente è no? si genera... Uh, Fluido, quindi eh, si può scorrere qui questa è l'analogia di fondo poi ci potremo dilungare a spiegare ancora va bene, grazie a me e ancora a iniziare